sesta estinzione di Elizabeth Colbert. Sembra un po' un titolo da film di fantascienza catastrofico, ma in effetti l'idea di catastrofe, secondo alcuni, ha un ruolo nella storia dell'evoluzione. Esistono a questo proposito due paradigmi scientifici in contrasto fra loro. Uno è quello catastrofista, appunto, che storicamente fa capo a Georges Cuvier, grande naturalista francese, di fine Settecento, inizio dell'Ottocento, secondo il quale la Terra è stata percorsa da eventi catastrofici che in tempi rapidi hanno portato alla scomparsa di numerose specie. Il paradigma opposto è quello gradualista di Charles Lyell, uno dei padri della geologia moderna, che ha molto influenzato il pensiero di Darwin. Secondo le idee di Lyell e anche di Darwin, le specie si estinguono, ma al termine di un processo che si compie attraverso mutamenti lentissimi. Chi ha ragione? Entrambi, possiamo dire, perché tutti e due questi modelli sembrano contenere degli elementi di verità. È vero, infatti, che i cambiamenti geologici e le mutazioni biologiche avvengono su una scala temporale molto vasta. Però, a quanto pare, si sono anche verificati degli eventi di natura catastrofica che, in modo rapido hanno portato all'estinzione di molte specie. E' nota ad esempio la teoria secondo la quale verso la fine del Cretaceo l'impatto di un meteorite con la Terra avrebbe innescato delle trasformazioni ambientali accelerate causa dell'estinzione dei dinosauri e di altre specie. I paleontologi ravvisano nel passato della Terra l'esistenza di cinque grandi estinzioni di massa, durante le quali la maggior parte delle specie esistenti in quel momento sul pianeta si sarebbe estinta. E la sesta estinzione, quella del titolo di questo libro, beh, è quella che secondo non pochi biologi e studiosi di scienze naturali è in corso in questo momento. E, e rispetto alle precedenti, sembra avere una caratteristica originale perché la maggior responsabilità per quello che sta avvenendo si direbbe ricadere su una singola specie animale, la nostra, ovviamente. A questo proposito, nella Sala della Biodiversità del Museo Americano di Storia Naturale di New York si trova un cartello con questa scritta. Portando all'estinzione le altre specie, il genere umano sta recidendo il ramo su cui esso stesso si posa.